Ciao a tutti, un plugin molto interessante realizzato da Alessandro Pasotti qualche anno fa, non è recente è questo plugin, Form Value Relation questo plugin permette di creare, di implementare all'interno di un form per l'inserimento dei dati permette di realizzare dei filtri dinamici eh, filtri dinamici che permettono appunto di filtrare dei dati in funzione a dati che noi inseriamo sempre nella stessa forma. Questo è un plugin molto, molto a mio avviso, molto utile. E questo plugin però non è, stato, oh, non è stato fatto il porting per la versione 3. Questo plugin è valido per la versione 2.x. Per la versione 3 non è stato, oh, come ripeto, fatto il porting, però è stata mh, fatta una raccolta fondi, questa qua, eh, da parte dell'azienda dell di Nial, la North Road. Eh, e quindi Nial assieme ad Alessandro Pasotti hanno fatto una raccolta fondi, quindi hanno raccolto 3.500 euro e quindi questa possibilità, di mh, questa nuova funzionalità di creare questi filtri dinamici all'interno delle maschere di inserimento dati, ora è, è nativo in Guigis. Sono state studiate delle funzioni apposite per realizzare appunto questa, questa, questa funzionalità molto importante. Ehm, vediamo come funziona. Allora, in questo caso io ho, ho caricato un esempio ho caricato lo strato comuni e province, che sono degli shapefile che mette a disposizione l'istat. Bene, e poi ho creato un, un, un vettore, come vedete che vuoto, un vettore puntuale, e mh, voglio uh, compilare, Vedete qua, c'ho un feed della provincia e il comune. Voglio compilare, voglio compilare questi campi eh, utilizzando appunto questa, questa relazione. Cioè, cosa voglio dire? Se vado su, su questo strato, inserisco un dato. Per esempio, se io clicco qua, mi compare questa finestra. In automatico mi compaiono tutte le province. In questo caso sono siamo in Sicilia, le province sono nove. Ok, se io selezionassi per esempio Enna, su Comune mi appariranno solo ed esclusivamente i comuni ricadenti nella provincia di Enna. Come vedete qua, questo è il discorso che dicevo, un filtro dinamico. Se io ora cambio e vado a Palermo, a Palermo sono 82 comuni, quindi qua avrò solamente 82 comuni. Questa è la bellezza di questo di questa implementazione bene come si fa a realizzare tutto ciò è molto semplice basta andare nelle proprietà del layer e attraverso dei widget ecco qua questo è siamo su, uh, sul, su, sugli attributi qua quindi andiamo su provincia la provincia qua tipo di widget dobbiamo andare a scegliere quello relazione valore e qua, come layer, eh, essendo provincia, devo andare a cercare all'interno di quest'altro layer, che si, si chiama province. Quindi metto come layer province. Il codice, eh, la colonna chiave, metto codice provincia. E nella colonna valore, c'è cioè quello che vedo, il contenuto che vedo, è denominazione della provincia. E fin qui niente di particolare. Andiamo su comuni. Su comuni devo fare che cosa? Come layer, sempre relazione valore. Come layer prendo i comuni, che è l'altro vettore, questo qua, l'altro layer, comuni. Come colonna valore prendo la provincia comuni. Pro comuni. E eh, come valore che vedrò è il nome del comune, quindi il campo comune. Okay? Ora, se io questo filtro qua sotto lo togliessi, io otterrei tutti e 390 i comuni ogni volta, ma io voglio che sia filtrato in funzione della provincia che io scelgo. E questo si fa in questo modo. Se qua ho scelto mh, nella provincia, vedete qua, ho messo codice provincia, quindi quando vado su comune, qua metto codice provincia, quindi codice provincia, e poi devo mettere questa funzione che è stata app appositamente implementata. Questo si fa naturalmente cliccando su Epson partirà questo qua, il costruttore di espressioni e quindi qua codice province. Codice province. E poi la funzione. Questa funzione qua questa funzione qua la trovate la trovate qua vedete qua compare form questo form compare solamente in questo caso <coughs> nel calcolatore di campi non comparirà mai questo solamente in questo caso utilizzando il widget comparirà questo form quindi si prende la funzione e come valore, che come argomento della funzione dobbiamo dare provincia che è questo qua sopra provincia, quest'altro campo e quindi fatto questo, facciamo ok. Applica, ok e siamo ritornati e abbiamo creato la nostra bella uh, il nostro bello filtro. Quindi ripeto, andiamo qua, non so, voglio Catania e qui avrò tutti i comuni e tutte e soli i comuni di Catania. Ciao e a presto.